Ciao io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video volevo darti alcuni suggerimenti su come portare traffico al tuo sito internet. di un sito internet significa far arrivare all'interno di questo sito internet visitatori potenziali clienti quindi persone interessate a ciò che noi offriamo. Sì perché realizzare un sito internet non è sufficiente perché questo svolga una delle sue fondamentali funzioni ovvero quello di farci acquisire nuovi potenziali clienti in target. Esistono diversi strumenti attraverso i quali possiamo portare traffico al nostro sito internet e sono sostanzialmente la SEO, la e le campagne di comunicazione e le campagne pubblicitarie attraverso l'utilizzo dei social network andiamo a vederli punto per punto la seo la search engine optimization eh, della quale abbiamo già parlato in altri, in altri video che ti linko qua sotto in, in descrizione non è altro che tutte quelle strategie tutte quelle azioni eh, che si vanno a fare sul sito internet e fuori dal sito internet affinché questo sito possa essere trovato e possa essere ehm, posizionato in alto sui risultati di ricerca di google per le parole che interessano rispetto al nostro brand ti faccio un esempio è chiaro che se siamo un centro massaggi ci interesserà che arrivino persone che vanno magari a cercare massaggi shatsu oppure centro massaggi roma centro invece che andare a intercettare quei clienti che già ci conoscono e che quindi farebbero per esempio una ricerca di brand come centro massaggi la rosa nera ecco il, attraverso la SEO, quello che possiamo fare attraverso un'analisi di keyword research e quindi di ricerca delle parole chiave è far sì che il nostro sito internet venga ottimizzato per apparire in alto sui risultati di ricerca. Questo lo possiamo fare in quello che viene definita la maniera organica, cioè lavorando in maniera naturale sul nostro sito web, seguendo tutta una serie di procedure. Lo stesso risultato possiamo ottenerlo attraverso la SEA, Search Engine Advertising, ovvero le eh, campagne pubblicitarie che si fanno prevalentemente su Google campagne display o campagne sulla rete di ricerca che vanno ad intercettare persone in target interessate ai nostri servizi. In qualcosa cosa succede? Che quelle parole chiave delle quali avevamo parlato prima vengono inserite all'interno di annunci e eh, sulla base di un sistema di aste che ora non so andare a descriverti nel dettaglio si va a creare un annuncio che contenga quelle parole chiave che appare sui risultati di ricerca. Appare proprio con la scritta annuncio. O ti sarà capitato tante volte di vederlo, appaiono sempre in alto nella pagina dei risultati di Google oppure verso la fine. E in quel caso si tratta delle campagne cosiddette pay per click per cui noi andremo a pagare solo ed esclusivamente nel momento in cui un utente cliccherà su quel determinato risultato. Anche queste hanno sostanzialmente l'obiettivo di portare sul nostro sito internet persone che sono attive che in quel momento stanno già cercando i nostri prodotti o servizi. Un'altra strategia attraverso la quale portare traffico ovviamente al nostro sito internet è utilizzare i canali social, quindi con i social che cosa facciamo? Possiamo utilizzare quindi il pubblico social per creare delle campagne di comunicazione dirette si chiamano le cosiddette campagne di traffico dirette a portare visitatori sul nostro sito internet su una landing page nella quale offriamo un determinato prodotto o servizio sulla pagina contatti insomma quello dipende solo dalla strategia che vogliamo andare eh, ad utilizzare quindi ricordati che Creare un sito internet non è sufficiente, è necessario e fondamentale che questo sito internet sia concepito e sia inserito all'interno di una strategia di comunicazione atta a portarci del traffico interessato e in target. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo. Se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se sei invece interessato a sapere come posizionare in alto il tuo sito internet sui risultati di ricerca di Google, qua sotto questo video trovi un link per prenotare la prima nostra ora di consulenza gratuita. Grazie e al prossimo video!